spinoso, sporco, svagona, parassiti apolidi, il riccio non si perde perché il riccio non ha casa e da buon mammifero si adatta ad ogni cosa, mangia un po' di tutto, preferisce all'insetti le lumache o i frutti di stagione, di natura d'utile mangia qualunque creatura commestibile, il riccio riluttante ha la luce, svincola veloce nella penombra, a brevi tratti più sicuri che il suo sentire valuta. Il riccio è un animale paranoico, con un passo quadrupede felpato nel suo peregrinare rovista nel sottobosco e tra rifiuti moderni. Di natura schiva il riccio è un animale discreto, ma tutt'osommato e curioso. Il riccio è un munito di sottile culei che mai perde. La sua evidente vulnerabilità, il riccio non può che difendersi e non è amico di altri animali, comunque si dice che il riccio scoppi un botto, che il riccio sbocca. Il riccio sa affogare, il riccio sa tornare a galla solo per puzzare Il riccio è uno strano animale che si la rischia ogni giorno solo per mangiare Qualche scorpione o uno schifoso lumacone In dal rumore da ogni artificiale illuminazione Ogni sera tanti ricci muoiono sulle nostre strade E nessuno gli piace